Calma, ma solo apparente in città. L'impressione è che il peggio dovrà ancora venire. Sì, perché il grosso dei tifosi arriverà nel primo pomeriggio. 8.000 dall'Italia e dall'Olanda, praticamente in contemporanea. In tutto si prevedono 50.000 tifosi, oltre il doppio di quelli che hanno il biglietto della partita. A Tirana è stato proclamato un giorno festivo per motivi straordinari. Le vie saranno chiuse, lo stadio, poco distante dal centro, potrà essere raggiunto solo a piedi la notte scorsa. Con i primi tifosi arrivati, la situazione è sfuggita di mano, gli effetti registrati attorno a mezzanotte. I'm sorry. Alla fine il bilancio non ancora ufficiale parla di 12 poliziotti feriti, 60 fermati, 48 sono italiani, una cinquantina rimpatriati. I feriti più seri sono una poliziotto ed una tifosa albanese. I primi contatti sono stati proprio tra albanesi e olandesi. Poi sono arrivati i supporter della Roma, sbarcati ieri in città. Tirana, Giuseppe Bisantis, GR1.